Angelina Jolie, il segreto delle sue labbra perfette costa 4 dollari. Considerata una delle donne più belle di Hollywood, Angelina Jolie non ha mai nascosto al pubblico i suoi segreti di bellezza. Dopo aver parlato della famosa crema al caviale, assolutamente indicata per mantenere la pelle elastica e priva di qualunque imperfezione, la Jolie ha condiviso un altro piccolo trucco. Sicuramente molto meno costoso, il suo magico balsamo per labbra carnose e perfette. Angelina Jolie ha il suo balsamo miracoloso. Angelina Jolie ha sempre conquistato il suo pubblico non solo per il fisico scultoreo e gli occhi carismatici, ma anche per le sue labbra carnose e morbide, ma qual è il suo segreto? Semplice, il balsamo biologico Mente Orange, della marca Shea Terra Organics. Questo prodotto vanta una varietà di ingredienti insoliti, tra cui la cera d'api grezza, l'olio di crema di cocco, le patate africane, l'olio essenziale di menta piperita, di arancio, di prugne selvatiche e di semi di melone, fiori di camomilla, fiori di calendula est e via. costa questo balsamo miracoloso? Solo 4 dollari. Ogni donna quindi può sentirsi un po' Angelina Jolie, riservando alle sue labbra un trattamento speciale e allo stesso tempo super economico. La splendida star di Hollywood ha sempre dedicato molto tempo alla cura del suo corpo. Sia perché le piace sentirsi in forma sia perché il suo lavoro richiede di presentarsi sempre nelle condizioni migliori, oltre ad utilizzare una costosissima crema al caviale, la Jolie non dimentica mai di uscire di casa senza ricorrere ad un po' di crema solare. In questo modo l'azione dei raggi U viene neutralizzata e Angelina può sfoggiare il suo viso perfetto combattendo gli agenti esterni e il naturale corso del tempo. Angelina, un'icona di bellezza e di coraggio. Dopo un anno di grande difficoltà, a causa della dolorosa separazione dal sex symbol Brad Pitt, Angelina Jolie ha deciso di sfidare la sorte e di rialzarsi, più in forma e decisa che mai. Dopo 12 anni di relazione, lei e Brad hanno deciso di intraprendere due strade diverse, lasciando di stucco i milioni di fan che hanno sempre visto in loro la coppia perfetta. Lattrice ha vissuto momenti di grande fragilità emotiva, avvertendo una forte mancanza del marito, ma si è fatta coraggio e ha deciso di dare la priorità ai suoi figli, cercando di ricreare per loro un clima il più possibile sereno. Oggi Angelina, oltre ad essere considerata un'icona di bellezza, è diventata anche un'icona di coraggio, una donna forte e fragile, che ora ha una rinnovata consapevolezza di se stessa e della sua vita. Anche il lavoro è stata un'importante valvola di sfogo, che le ha permesso di concentrarsi su nuovi ed interessanti progetti professionali, il suo amore per il cinema non si è mai spento. Anzi, è divampato più forte che mai proprio durante la crisi. Oltre a possedere un balsamo miracoloso per le labbra, Angelina Jolie ha dimostrato di conoscere anche la ricetta della felicità, accettare le proprie ferite e guardarle con affetto, appena la tempesta si è fermata.